Io sono Irene Bravo, sono la vicepresidente del Bergamo Linux User Group e sono veramente lieta del fatto che siate qua oggi. ringrazio soprattutto i vostri docenti perché vi hanno fatto passare un sabato diverso, insomma. Un sabato che può anche servirvi nella vostra vita futura, perché no? Eh, oggi, come sapete, siamo a Linux Day 2015, una manifestazione che serve per eh, diffondere il software libero e il software open source, in particolare eh, il sistema operativo GNU Linux in tutte le sue varie distribuzioni. La giornata di oggi sarà divisa fondamentalmente in due aree di talk, che sono questa, dove ci saranno i talk più divulgativi, quelli un pochino più alla portata di tutti, e invece non nella sala riunioni, ma è indicata come sala riunioni all'esterno, il caffè della la, la sala bar avrà eh, tutti i talk un po' più tecnici per le persone che vorranno cimentarsi in qualcosa di un po' più difficile. Avremo anche all'esterno del teatresco, una sala espositiva dove potrete trovare gadget e tutte le associazioni che hanno fatto parte di questa giornata. Allora, io lascerei un attimo la parola al rappresentante del Comune di Bergamo, che eh, ci, ha di Bergamo, ci ha dato il patrocinio, ed è stato gen veramente gentilissimo tutto il personale che ci ha dato una mano, sempre, sono sempre stati puntuali a rispondere e ad aiutarci. Quindi, lascio la parola a Nicola Carretta e poi torno io. Buongiorno a tutti, eh, porto innanzitutto i saluti del sindaco, eh, mi fa molto piacere, sono veramente breve, di vedere tanti ragazzi eh, per un incontro formativo importante, organizzato da ragazzi. Eh, questo è molto importante, insomma, è un segnale che la nostra generazione, ci metto anch'io visto che eh, spero si capisca che sono giovane, eh, è, sta riuscendo a fare dei passi avanti in termini proprio di cultura, Tecnologica e cultura, direi sociale. Eh, rispetto a chi ci ha preceduto, proprio ieri ho tenuto un, sono stato relatore a un convegno nella sede di Confartigianato sulla crisi ambientale. Eh, io studio ingegneria energetica, quindi ero lì a rappresentare il comune e anche un po' come tecnico, diciamo. E ho parlato di sharing energy, di energia condivisa. Direi che oggi è un un altro tassello, diciamo, della, forse non più della sharing energy, ma della sharing economy, eh, che è veramente importante, perché il concetto che sta alla base di Linux, quindi della condivisione, ma non solo della condivisione, anche la possibilità che ciascuno di voi, ciascuno di noi intervenga sul prodotto e poi lo ricondivida sostanzialmente, questo è un messaggio molto potente, molto importante. Eh, io sono qui sia sì a fare i saluti, diciamo, da classico politico, ma sono anche qui a fare un invito in realtà a tutti voi, eh, perché eh, come Comune abbiamo attivato una, stiamo cercando di promuovere la partecipazione dei cittadini tramite le reti sociali o in generale tramite l'associazionismo. Io sono Presidente della Commissione Giovani, ho conosciuto Irene e i ragazzi eh, proprio diciamo qualità di, di Presidente di, della Commissione che si pone il compito di fare un po' di laccio tra quello che è il mondo politico che sembra sempre un po' lontano, una noia e quanto va bene, magari a volte sembra fatto da gente incompetente e invece quello che è il mondo dei giovani della città. Questo è il mio obiettivo di questi cinque anni di mandato, cercare di fare un po' da collante. So, e serate, serate diciamo, giornate eh, come questa, ne sono un esempio, secondo me, molto virtuoso e molto importante. Dicevo, qual è l'invito che invece faccio, che è quello che mi preme di più? È quello di essere voi a vostra volta, portatori di conoscenza in città. In città abbiamo bisogno di sdoganare certi eh, dogmi, direi, certe eh, chiusure mentali che ci sono in più settori, di cui uno è anche questo, quello della, condiv della condivisione del software libero. Vi faccio un esempio parlando di un progetto che come comune stiamo portando avanti, su cui spero e credo proprio ci sarà la, la, la condivisione dei ragazzi. Stiamo riciclando, si chiama PC-Ciclo, dei PC che vengono dismessi dalle aziende piuttosto che dagli studi di professionisti e mettendoli nelle scuole eh, vogliamo renderli nuovamente fruibili e condivisi. Eh, tra l'altro questi computer una buona parte saranno su Linux, spero, sto, sto lottando perché rimangano su Linux, ma volevo fare un esempio di come quello di cui noi parliamo oggi, voi parlerete oggi, che forse per voi, anche per questioni scolastiche, è assodato, non lo è per tutti. Un preside, parlando di, di questo progetto che vi dicevo, di, di Piciclo, si è messo a parlare degli antivirus e eh, dicendo che gli era scaduto il suo antivirus a pagamento. Allora la, la nostra assessora ha l'istruzione ha detto, beh, installane uno di quelli gratuiti, che si trovano su internet. E questa preside ha detto, no, no, assolutamente io non faccio cose illegali. Quindi questo cosa vuol dire? Che c'è un messaggio di evangelizzazione, direi così, che va fatto. Per cui il mio invito è attivatevi, fate associazionismo, cercate di uscire dalle vostre classi, perché il messaggio che voi potete portare è importante. Non solo per voi, per il vostro futuro professionale, che è quello che vi auguro, ma anche per la città e penso che una piccola parte restituirla alla comunità sia sempre buona cosa. Quindi buon lavoro e buona giornata a tutti. Grazie.